Marisa Laurito, buonasera. Stasera un evento veramente straordinario, ma soprattutto importante, un evento di cui si parla Abbiamo ancora molto poco. Abbiamo parlato ieri di femminicidio e di come salvarsi dalle violenze delle donne. Oggi, perché ieri è una giornata molto pesante, l'8 marzo per noi non è una festa. Antonio Roberto Lucidi Luci, è il consigliere del teatro, si occupa molto di sociale, poi ci dirà anche la sua. Però, certo. Eh, l'8 marzo non è una festa, è un giorno per riflettere e quindi noi ieri abbiamo non solo parlato di femminicidio, di violenza, ma abbiamo messo a disposizione delle donne una marea di donne, di persone che potessero illuminarle. Quindi c'era il capitano, il comandante dei carabinieri, una psicologa, un'avvocatessa, insomma tante donne a disposizione. Oggi invece siamo positivi e parliamo delle donne che ce l'hanno fatta e che sono riuscite a liberarsi da tutte queste violenze. Io sono molto felice perché il teatro... Violenze è abbastanza... che capitano quasi sempre in un ambiente dove dovrebbero essere più sicure le donne, quasi in certo. ambiente domestico. Quasi sempre le violenze vengono fatte in ambiente domestico e molto spesso sono prima di tutto nascono come violenze psicologiche e subito dopo diventano violenze fisiche. Grazie Maurizio, Marissa, sempre dolcissimo. Antonio, scusami. No, proseguivamo sulla falsa riga delle cose che diceva ma veramente puntualmente, come sempre. Tra l'altro, Marisa, una domanda probabilmente che non è proprio di tua pertinenza, però te la voglio fare. Secondo te, cosa manca a questa legge per la tutela? delle donne secondo me manca molto la cultura fra gli uomini di capire di capire, di capire che cosa rappresenta la donna che che è veramente una parte essenziale della società e, e dico e credo sicuramente di non sbagliare che è la parte migliore di mi diceva ieri una, una signora che ho intervistato dice la donna è nata da una costola dell'uomo e non dai piedi quindi non va calpestata è certo, è certo. E, sì. è... e, e fa parte del torace dell'uomo nel senso diciamo, per, Molto vicino per, segna al cuore. per segnare due cose il fatto che era assolutamente vicino al cuore e il la, la cosa che è elemento essenziale l'uno dell'altro e non possono confrontare devono essere vicini tutti e due, come sono naturalmente, così come nell'ordine delle cose del creato sono state poste. Rosa Miranda, grazie, ieri grazie. si è parlato di femminicidio, oggi è quasi una giornata di festa, eh, mi diceva Marisa Laurito, ieri non era una giornata di festa, ma era una giornata per ricordare e per riflettere. Oggi? Oggi, ogni giorno dovrebbe essere una giornata per poter riflettere, perché l'8 marzo dovrebbe essere tutti i giorni. Ehm, Oggi siamo qui riuniti a questo bellissimo evento organizzato sempre da Marisa Laurito che cura la direzione artistica del Trianon e sono stata chiamata sempre in difesa contro il femminicidio, in difesa delle donne. Quindi contro la violenza, ma io parlo proprio in generale di qualsiasi tipo di violenza, non solo contro le donne, perché le donne che portano l'uomo ad essere violento, quindi io parlo di violenza in generale, nei confronti dei bambini, degli anziani, eh, si parla di violenza in generale, però questo evento è proprio per le donne, anche le donne dell'Islam molto, eh, c'è proprio una lotta e più ne siamo, più combattiamo, più informiamo, è il corso lungo e tortuoso, una legge ancora incompleta per quanto riguarda la tutela eh, delle donne. Cosa c'è ancora da fare? Legge incompleta, burocrazia che non è amica. Perché tantissime donne che approcciano al mondo del lavoro, donne che denunciano, donne che vogliono liberarsi dai sopprusi che stanno vivendo, poi troppe volte insieme ad una legge che non è completa trovano una burocrazia che non è mica. E poi non è completa la società, perché ancora Bravi, troppe bravissima. donne... Sono ai margini, ancora troppe donne vivono in contesti culturali dove si cresce e le insegna dei limiti, mentre invece a noi piace dire che donna è infinito: donna è libertà di espressione, è identità a 360 gradi ed è giusto ed è importante per la società che le donne si affermino in tutti i contesti del nostro vivere. Un'ultimissima battuta, dicevamo prima con Marisa Laurito che queste cose orrende capitano sempre nel luogo dove la donna dovrebbe essere più sicura, nell'ambiente domestico, familiare. Cosa manca? Cultura? Manca assolutamente la cultura del rispetto e c'è invece la cultura della violenza, manca l'educazione ai sentimenti che io invece come presidente della Fondazione Silvia Rotolo dedicata a mia madre ho capito da tempo è doveroso promuovere nelle scuole tra i più giovani, educare i sentimenti gli uomini, educare i sentimenti le donne, uno strumento fondamentale per non diventare donne e uomini violenti e donne poi dopo che non hanno la forza di liberarsi da quelle violenze. Grazie, mi permetto di darti di ottobre innanzitutto perché sei giovanissima, ma mi dicevano che sei veramente tosta, noi stiamo parlando di donne, ieri parlavano di festa delle donne, ma sostanzialmente come diceva a più voci non è una festa ma è una ricorrenza per ricordare certo la, diciamo che veramente il, la festa delle donne è tutti i giorni è veramente tutti i giorni dell'anno la donna è qualcosa di straordinario quantomeno dovrebbe essere così sì quantomeno dovrebbe essere così per me personalmente la festa è veramente tutti i giorni la figura della donna è qualcosa di straordinario la donna è, è Amica, madre, compagna e madre. Genera vita. la vita. Genera la vita, dà la vita. Ed è l'elemento principale di un sistema sociale, no? Perché lei dona la vita, quindi ha del buono proprio geneticamente. Esatto, quindi che sia tutti i giorni il giorno giusto per scendere. Combatte la, la cultura della violenza, non tanto la violenza, proprio la cultura della violenza sicuramente si combatte attraverso innanzitutto la consapevolezza di quello che accade e, e qui a Napoli le donne sono vittime di eh, tantissime violenze soltanto 600 donne in un anno addirittura tante e sono numeri spaventosi hanno chiesto aiuto ai nostri centri antiviolenza e eh, considerate che quelle che hanno il coraggio e eh, riescono a venire da noi sono davvero una piccolissima percentuale rispetto a quelle che ne hanno bisogno quindi io credo che eh, si combatte innanzitutto uh, facendo comprendere alle donne stesse che hanno bisogno di aiuto uh, che possono essere aiutate, possono essere aiutate dal centro antiviolenza che è il primo uh, sportello dove possono avere un appoggio, un consulto psicologico ma anche legale. Poi certamente uh, rivolgendosi alle forze di polizia uh, che sono anche loro predisposte ormai per accogliere uh, le donne, hanno davvero anche loro delle strutture uh, a misura di donna perché sappiamo bene che le donne che subiscono violenza devono essere accolte in modo naturalmente molto eh, delicato, con grande sensibilità. Eh, e un'altra cosa fondamentale, io credo che sia ecco la, anche la, la, la consapevolezza eh, nelle donne, per le donne, eh, la, la, com la comprendere che attraverso evidentemente la conoscenza di quelle che sono le possibilità che sono loro riservate, le donne possono uscire da questa violenza. E poi è importantissimo puntare sui nostri bambini. Io, la eh, nelle esatto, scuole. con i nostri ragazzi noi stiamo andando a fare tantissima Lo campagna la sua pubblicitaria dei nostri centri antiviolenza perché pensate che molti ragazzi anche delle superiori non conoscono l'esistenza dei centri antiviolenza ed eccoci qua siamo a fine di questo giro di tantissime interviste che abbiamo fatto nel corso della serata e abbiamo la fortuna di incontrare l'onorevole eh, Valeria Valente onorevole stasera si Ieri si è parlato di femminicidio e stasera è una festa rispetto a quella, alla giornata di ieri che era più una giornata della memoria che una giornata di festa perché è erroneo pensare che l'8 marzo si possa festeggiare ciò che non si festeggia 364 giorni dell'anno. Qual è la sua posizione rispetto ma a questa... Intanto che, eh, voglio esprimere apprezzamento per Marisa Laurito, per il suo impegno, per l'impegno di tutti coloro che con lei hanno messo in piedi, tengono in piedi questa struttura teatrale in un quartiere importante della città, ma che hanno anche pensato questa due giorni. Perché è giusto celebrare la giornata dell'8 marzo. Sarebbe improprio parlare di festa, ma anche ignorare, ignorare che c'è anche un elemento di entusiasmo intorno anche a una battaglia che già c'è stata, che ci ha portato dei frutti nel corso del tempo, ma anche ancora una battaglia necessaria per raggiungere tanti traguardi ancora davanti a noi. Richiede, necessita anche di, una, di un po' di entusiasmo e soprattutto di un modo di sentirsi comunità. E con l'evento di stasera mettere insieme in rete tante donne, tanta energia positiva è un modo per dire, tante anche. associazioni, reti no? e tante donne che su questo terreno si impegnano è un modo per dire ci siamo, siamo tante e ce la possiamo fare quindi è un modo per dare come dire, una iniezione di, di ottimismo, di energia e di, di freschezza a una battaglia che va rinnovata di giorno in giorno perché è quello che necessariamente serve abbiamo, ieri hanno parlato di quanto abbiamo fatto sino ad oggi da stasera ovviamente siamo in a. manca picchiati. ancora tanto oh, a partire da domani Ancora tanti, tanti traguardi, l'ha detto anche Mattarella ieri al Quirinale incontrando le istituzioni, la don, diciamo, diritti donne eh, significano anche, significa anche speranza no? e l'ha collegato la scelta di Mattarella che poi è la scelta che ha fatto Marisa Laurito qui in queste settimane molto, molto coraggiosa. È, quello, è quella di pensare soprattutto a donne che fuori dall'Italia, che sembra lontano ma è un passo dall'Italia, combattono per vedersi riconosciute la loro libertà, cose che qui sembrano assolutamente impensabili in alcune parti del mondo, vengono addirittura esercitate violenze, e sopraffazioni per mano dello Stato. Ecco, questa nostra sensibilità ci porta ovviamente a essere attenti anche a quello che succede, sapendo che anche i nostri diritti non sono mai dati una volta per sempre, ma vanno difesi di giorno in giorno. A questi diritti dobbiamo aggiungerne tanti altri, per noi donne italiane è un pensiero ancora più forte. Più...